Siamo tutti. Allora, io invito tantissimo Beniamino perché, quando sono stato invitato da Gigi stasera a parlare di questo argomento, mi sono messo un po' a ragionarne e mi sono venute in mente migliaia di cose che. è Ecco. Mi sono venute in mente tantissime sollecitazioni, tantissime cose. Tra l'altro, Federico ha detto: Ma questo non è solo un problema dei giornalisti, o comunque dell'informazione, vedremo perché. E quindi ti invidio molto perché tu avevi la tua relazione, hai messo al sistema tutto quanto e sono sicuro che dopo farai anche Carlo. Eh, io invece vi darò una relazione un po' eh, così, un po' sporadica, un po' fatta di, di, di esempi, eccetera. Però per prima cosa vorrei eh, mh, presentarvi fuori binario, io sono il direttore, del, quello che comanda, non disciplina, <ride> del giornale De Senza di Mora Fiorentini. Eh, che è un giornale che, che ha ormai quasi 30 anni, che viene venduto nelle strada di Firenze e che cerca di fare due cose. Da una parte dare un reddito di dignità alle persone che vendono, che vendono il giornale in strada e quindi eh, dare loro un reddito proprio sull'acquisto della copia e così possono non chiedere l'elemosina, ma ci sembra un grande passo questa cosa fa e poi farlo attraverso il giornalismo, cioè cercando di fare allo stesso tempo uno strumento di informazione, una che possa raccontare quello che vuole, perché lo può fare grazie anche all'articolo 21. Certo è che poi tiriamo mille copie al mese, quindi siamo una goccia nel mare rilevante, e per questo, anzi vi prego, alzatevi, prendetelo, eh, perché ci fa solo piacere questo, sono passato in tipografia, ci ha dato delle copie speciali per stasera, è il numero di febbraio, quello che uscirà tra una settimana. Detto a, a fatta questa pubblicità, provo ho iniziare a fare il ragionamento. Io sono un giornalista, è vero, da tanti anni. Ho iniziato a fare giornalista da direttore un'altra volta, perché ho fondato la Comunità delle Piagge, un giornale che si chiamava D'altra Città. E perché eravamo nel 1995, eravamo vent'anni o poco più, e dicevamo, ma perché le piagge sono considerate il quartiere Bronx della città? Quando non è vero, quando è vero che ci sono tantissimi problemi, ma questi problemi intanto hanno delle cause politiche, economiche, sociali e c'è tantissima gente che si va da fare per invertire la rotta. invece la rappresentazione sui media era comunque quel pensiero unico per le piagge al Bronx della città. E sono sicuro che, vista la pagina Ripoli, forse è ancora così per molti di e, e poi ho iniziato da lì. Ho fatto il giornalista per lo vero. Io attualmente lavoro eh, all'ufficio stampa della regione Toscana. Ho fatto un concorso e sono nell'amministrazione, non l'ufficio politico, ma sulla E In questo peregrinare fra volontariato, professione, eccetera, eccetera, e alla fine sono una persona molto frustrata, molto, molto arrabbiata, molto passionale su questi temi. E quindi vediamo un po' cosa mi viene da dire. La prima cosa che mi viene da dire, mi ricollego al corpus giuridico che c'è da è che in realtà il governo Meloni sta mettendo mano alla legge sulla stampa. È proprio una notizia di, di mercoledì scorso. C'è un disegno di legge eh, di Fratelli d'Italia che mira a riformare la legge, e istituisce l'ordine giornalistico del 63, eh, rispondendo in realtà a una. Ehm, sentenza della Corte Costituzionale del 2021 che eh, deve essere riformata, e che chiede la riforma della legge che per, per la parte che prevede la carcerazione obbligatoria per i giornalisti che fanno diffamazione di qualcuno. La Meloni approfitta di questa cosa ma introduce per chi diffama delle multe esorbitanti fino a 50.000 euro. Oggi la multa per l'informazione è un marzo di 250 euro, quindi capite qual è la differenza. E qui si va a inserire, però lo spiegherà meglio, credo, eh, nel dibattito delle perele semerarie. ovvero se io sono un libro giornalista e inizio a parlare, a raccontare di qualche cosa, non so, qui potrei fare un'inchiesta su Viola Park, su cosa è successo eh, qui a due parti da noi. Appena io scrivo un articolo, con una scusa qualsiasi, la persona che ha costruito il Viola Park mi può dire ah, questo non è vero, ti denuncio eh, ti chiedo danni per 100.000 euro, per 500.000 euro per 20.000 euro io giornalista mi spavento subito quando andrò a riscrivere dico cavolo, qui stiamo attenti perché poi quando finisci davanti a un giudice ne sai quello cosa può decidere no? almeno ci insegna, è molto rischioso finire davanti a un giudice perché poi la legge si intende tanto e quindi queste, queste querelle femerali, che molto spesso finiscono nel niente, però fatte la pesca, come può finire appunto questa, questa querella sono un rischio enorme e sembra quasi che vengano legittimate da questo governo, con la scusa di levare la carcerazione ai giornalisti e poi di fare andare nella direzione della libertà di stampa, invece ha trovato una forma più subdola di pressione sulla stampa. Vedremo che esito avrà, io spero che anche l'ordine cerchi di me, non so qual è la posizione dell'ordine, ce lo direi e, e va bene, questo è quanto. E, Beniamino parlava anche delle pressioni dei, della politica, non solo eh, dell'economia. Mi viene da dire che eh, è vero che c'è il pluralismo, ci sono tantissimi genitori, no? anche se i principali che conosciamo sono pochi, ma è anche vero che hanno interessi convergenti quindi non so eh, lo sviluppo economico liberista è quello sia che venga da un giornale di orientamento X e da uno di Y no? se io devo parlare dei treni ad alta velocità ne parlerò comunque su tutte le tre qualsiasi editore avrà interesse a parlare in un certo modo e non solo naturalmente. No? sono miliardi di temi c'è una convergenza di tutti i poteri economici quindi, Può essere Cairo, può essere Berlusconi, può essere eh, chi volete voi. Mm, cambia poco perché per dietro c'è cioè una unis culturale molto, molto simile. E questo è un problema. Eh, inoltre ci sono, eh, a me, me scioccò tantissimo, vediamo se la trovo, una ricerca di qualche anno fa. Una ricerca europea. Furono intervistati 1762 giornalisti in tutta Europa. 14 paesi, scusate queste botte del microfono, forse sono io, e abbiamo fatto fuori che in Italia, lo raccontano i giornalisti, eh, 8 giornalisti su 10 sono condizionati dalla politica. Ora, questa è una ricerca, Maria Art, la potete trovare su, su internet, eccetera. È stata fatta da due docenti anche di scienze politiche qua di Unità di Firenze e eh, di Milano, ve la lascio, la lascio a Beniamino perché lo sia molto interessante. Quindi l'80% dei giornalisti italiani ammette di subire pressioni politiche di vario genere, di tantissimo genere. Andiamo a vedere le classifiche anche qui e vediamo che Finlandia, Svizzera, Olanda e Germania hanno solo il, tra il 10 e il 20% dei giornalisti che afferma di avere eh, pressioni politiche, eppure sono Stati sono democratici quanto noi, mi viene da dire, no? teoricamente. Ma eh, le istituzioni pressano anche in altro modo. No? Quando mi fichi con le istituzioni, mi viene da pensare, non so, c'è il comune di Binco eh, Pallino che compra dei format dalle radio, le televisioni, sui giornali, compra della pubblicità istituzionale. A volte, se il comune è molto grande, anche per milioni di euro e le testate locali, voi sapete benissimo, sono molto piccole. Quindi, anche in azioni di denaro di 50.000 euro, 300.000 euro, un milione di euro, 200.000 euro, nei casi più miserrimi anche di poche decine di migliaia di euro, sono importanti per la sopravvivenza della testata locale. E qui c'è lo stesso conflitto che noi registriamo, so, all'Iba di Tara. Ricatto lavoro contro inquinamento e salute, e tu qui hai la stessa cosa, hai il ricatto del lavoro contro un'informazione libera indipendente. Perché naturalmente se per noi per informazione consideri la consideriamo il quarto potere, vi ricordate il film, no? il potere che controlla gli altri tre, e quindi anche i magistrati, beniamino. <ride> se, no, se per noi il giornalismo è quella roba lì, e per me lo è. Eh, io, se ricevo dei soldi da chi devo controllare, è evidente che ho dei problemi ad avere una rappresentazione nell'opinione pubblica. Infatti, la stessa ricerca che vi dice che il 65% degli italiani non è, per il 65% degli italiani in media, non sono credibili. Io credo che questa cifra sia aumentata in questi ultimi anni, vedremo un po' cosa succede. E. Questa, questa cosa del, dell'economia dell che entra sempre diverso è, è molto pesante nel mondo del giornalismo e vi faccio un po' un altro, un altro esempio. E, ad esempio, mh, anni fa, 4-5 anni fa, il, uh, Enel, che è una delle più grosse imprese italiane, fece un accordo con il Sole 24 Ore per fare la radio interna del gruppo però voi sapete che Enel fattura decine di miliardi di euro, centinaia di miliardi di euro, non so esattamente come si Un milione di euro va al sole 24 ore per fare questa radio. Ma secondo voi, che tipo di indipendenza potrà dimostrare un giornale che diventa fornitore di un'impresa in un settore chiave come quello energetico in Italia oggi? Una domanda vi lascio fare. Insomma, se voi trovate su eh, sulle 24 ore un articolo su Enel, boh, attivate lo spirito critico e dite, bene, sto leggendo un articolo di che come lo chiamiamo, e poi vedremo anche le forme di pubblicità, quante forme, quante sono e come, come si mostrano, come si palesano. E la polizia controlla un la RAI lo sapete da sempre, a me ha colpito tantissimo l'8 gennaio scorso. Che mi stavo guardando un film tranquillo in televisione e mi arriva un messaggio: oh, guarda, guarda, Stanno attaccando il gran alto della Brasile. C'è un colpo di Stato in atto contro l'ULA. Si è appena inserito Quindi, a il canale, dove vado subito? Vado su Rai uno per me. Forse c'è un pari chiave di bianchi. Anch'io, se voglio un'informazione subito posso la Rai. posso sul primo, e c'era un un altro film, il vostro secondo c'era una reality il vostro terzo c'era una storia appassionante, strappalaria continuo vado su Rai News 24 e parlavano di altro ma non di informazione su Rai News 24 insomma fatto sta che arrivo alla 7 e trovo finalmente qualcuno che mi parla che mi parla di quello che sta succedendo in Brasile attenzione non perché c'erano inviati alla 7 ma semplicemente perché no, okay. la 7 semplicemente era collegata alla CNN e traduceva quello che mandava in onda la CNN eccetera ma cos cosa stava succedendo in quelle ore? Allora alle 8.40 viene fuori la notizia che c'è stato in atto l'attacco al Planalto a Brasilia, 8.40 della sera ora italiana. La RAI dà la notizia a partire dalle 22.30 in poi. Perché ci sono volute due ore? Perché in quelle due ore nessuno del governo italiano ha preso posizione su quello che stava avvenendo in Brasile. Quindi i giornalisti si sono ritrovati con un'emergenza, ma senza quella linea editoriale di cui tu parlavi prima. Anche alla RAI, dove state tranquilli, alla RAI, si sa benissimo cosa si deve dire, non è un problema. Però non era mai successo e in Brasile c'è un colpo di Stato, dove voi sapete benissimo il personaggio di Ammessalbini, in passato, in un recentissimo passato, hanno tessuto le Lodi, di Trump, di Putin, di anche di Bolsonaro. E quindi io, direttore della RAI, cosa vado a dire? Chi ha ragione Lula o c'è ragione quelli di Bolsonaro? Ma eh, aspettiamo un attimo, perché se non, qualcuno non me lo dice, si vede che in quelle due ore anche il governo italiano, al contrario di tantissimi altri governi in tutto il mondo, e hanno subito da Macron ad altri twittato in solidarietà a Lula incontro l'eversione di destra portata avanti dai bolsonaristi, in Italia questa cosa era un po' sospesa e quindi la RAI ha dovuto aspettare ben due ore prima di dare le notizie. Questo è un esempio. E la RAI ha censurato l'imbrattamento del Senato da parte dei giovani che lottano per il clima, e lottano per noi. Cioè, Io ci ho fatto la copertina di fuori binario proprio su di loro perché loro stanno subendo un attacco pazzesco come, come dissidenti politici non come i ragazzi che imbrattano con vernice dei palazzi istituzionali. E la RAI ha censurato eh, le immagini eh, della, della rivolta e delle proteste in Germania contro, eh, la, contro le energie fossili, che ha visto la polizia prendere questi ragazzini, hanno arrestato anche Greta, delle, delle immagini c'erano che la RAI non ha dato, le altre state sì, in cui si vede la polizia che allontana dei giornalisti in un luogo pubblico. Questo come, come lo qualifichiamo? Questa, cioè è una cosa grave, no? accade in Germania, non in Italia, ma la RAI non dà queste cose. Naturalmente questi temi qua, se dobbiamo parlare di Iran, di Cina e di Russia sulla RAI, apri di cielo, naturalmente si dà tutto lo spazio ai dissidenti e si dice che ci sono dei regimi comunisti, fascisti, nazisti, trovato voi, l'aggettivo più consono alla, alla storia. E, e poi ci sono le buffonate, no? Allora, a Davos, pochi giorni fa, tutti i banchieri del mondo, tutti i presidenti del mondo, eccetera, eccetera, sono andati a chiacchierare del nostro futuro e c'era anche il presidente di Confindustria, eh, Carlo Bonomi che nell'edizione principale del TG5 è stato intervistato da una giornalista, Veronica Gervaso, del TG5, e gli ha chiesto eh, un parere su perché era lì, cosa avrebbe detto, eccetera. Tutto normale. C'è un particolare, Veronica Gervaso è la moglie di Carlo Bonomi, cioè marito e moglie si stavano intervistando eh, al TG5 prima serata, alle 8 di sera, davanti a qualche milione di italiani, che non sapevano questo dettaglio e quindi per loro era un'intervista sempre nello lo spirito del quarto potere di controllo sugli altri poteri, eccetera, eccetera. Poi ci sono le bufale, le fake news. Noi abbiamo una stramarea di prese di posizione del pensiero unico del mainstream e dice le fake news sono pericolose, bisogna stare attenti. E qui però a me viene da chiederti a te, Beniamino, ma... C'è qualcuno che può definire, in parte l'hai già risposto, cos'è fake news e, cos e cosa non lo è nei confronti dell'articolo 21. Vogliamo uno Stato etico che ci dica cosa è possibile dire e cosa non è possibile dire. Eppure il governo italiano, non solo questo, anche altri, eh, l'Unione Europea stanno pensando a delle commissioni, qualcosa è già stato, eh, già stato messo su, dove si possa decidere di attendere o spegnere le voci a seconda se dicono fake news o meno. Questo secondo me è molto pericoloso e è devastante. E' è questa cosa qua. La fake news per eccellenza, presa da tutto il mainstream italiano 3-4 giorni fa, è la bidella pendolare che tutti i giorni parte la mattina all'alba da Napoli, va a lavorare a Milano con freccia rossa, Italo, non so con e va a guadagnare un stipendio da Bidella, la sera alle 5 riprende il treno a Milano, torna a Napoli, dorme, la mattina riparte, così un abbonamento a un treno Frecciarossa o Italo costa sulle, sui 1000 euro, quanto poco meno il suo stipendio, tutto ciò viene giustificato dai giornali come eh, Giuseppina è una persona eroica, perché pur di lavorare, e qui mi viene in mente tutta la retorica reddito di cittadinanza che dentro il nostro giornale è molto sentita, no? tutta questa storia che siamo tutti fannulloni, non abbiamo voglia di lavorare come se la povertà fosse una colpa, cioè l'essere povero è una colpa e non una condizione sociale. Però questa retorica dell'eroina e padre a Napoli fa su tutti i giorni per non spendere l'affitto a Milano perché è troppo caro, ha ah, cancellato ogni possibile verifica eh, della notizia perché ne, quel gi il giornalista che ha fatto la prima intervista non si è chiesto, ma come se risparmi mille euro di affitto ma ne spendi mille di treno e ne guadagni mille da bidella? Cioè, sono scemo io che andrò a scrivere questo articolo o mi stai prendendo in giro? Cioè, eppure cercate su internet, tutti hanno ripreso questa notizia. Alcuni, qualche ora dopo su internet, quando... E la fuori palesemente, c'era qualche problema di verifica: hanno scritto. Potrebbe non essere vera la notizia, perché hai lo stesso giornale da per certa una notizia, e nelle ore successive fa quello che avrebbe dovuto fare nelle ore precedenti, la pubblicazione dell'articolo. E va bene. Rabbia tanto. E... Torniamo però ai potentati economici. Gli editori sono quasi tutti, appartengono, hanno, hanno una, un impiego dominante in un altro settore, o degli interessi, sono interessi convergenti anche in un pluralismo di editori. E le imprese nel nostro paese hanno sempre ragione. Vi faccio due esempi. Gli Adlerner, nei giorni scorsi, è stato operato per diffamazione, credo anche operare a o non si sa. L'irva di Taranto sostanzialmente inquina, è inquinato per anni, e sai che novità, fatto sta che si è beccato una perela, sì, e, e ne dovrà rispondere, partirà un procedimento, eccetera, eccetera, ed è Gad Lerner, quindi è uno che è stato direttore di TG1, è 50 anni che scrive, ha cioè le spalle larghe, insomma, pensate, il ragazzino pagava 5 euro il pezzo, se viene pagato, di una cronaca locale va a scrivere book, non so, di Viola Park, per fare un esempio, no? E pensate a un attimo, io questa frase me la sono segnata per, per vedere la potenza delle, della, della politica e, e la potenza delle imprese con la politica. La Meloni l'altro giorno sulla questione delle gare balneari, ha detto, rinvio delle gare, non ho cambiato idea, va capita la soluzione più efficace, e la soluzione è già scritta nero su bianco da dieci anni, mi pare di capire, quindi non, si va oltre il principio de, di legalità e dice obiettivo è mettere in sicurezza gli imprenditori. Quindi ormai si dice chiaramente che cosa, qual è l'obiettivo della politica oggi in Italia. Tenete conto che la Meloni è andata su al governo con il voto molto popolare eh, di persone che pensavano stesse dalla parte loro. C'è un'analisi sui dati fiorentini delle ultime elezioni politiche che i due quartieri in cui i fratelli d'Italia hanno preso più voti sono arcetri, lo posso capire, ma sono anche le piagge. c'è cioè, questo contrasto pazzesco che mette insieme i più ricchi e i più poveri della città in nome della Melonia, quindi lei ha saputo giocare benissimo le sue corte, le sue carte, anche utilizzando naturalmente la stampa e via dicendo. Vediamo poi cosa altro da dire in questa... Ah, altra cosa, l'obbligo di fedeltà. Ah, e qui siamo un po' usciti dal seminario delle mie riflessioni del giornalismo puro, no? Eh, L'obbligo di fedeltà, che insomma ci sono anche enti pubblici che ormai stanno facendo dei regolamenti per cui io non posso, eh, io lavoro in regione, io non posso parlare male mai della regione, in nessun contesto, ok? State attenti perché questa cosa qua, è successa, ci sono stati dei licenziamenti, non in regione toscana, il dibattito ancora di là da venire. però è attuale al comune di Firenze, è attualissimo dentro Ferrovie. Antonini, il ferroviere che ha detto delle cose sulla strage di Viareggio, da ferroviere ha detto una verità oggettiva di quello che poteva essere successo quella notte là, è stato licenziato da Ferrovie. C'è una, una dipendente di Publiacqua è stata licenziata perché ha parlato di pubblica acqua sui social. Allora, se io sono un dipendente pubblico, un dipendente di un'impresa, e assisto a un qualcosa di pericoloso che fa quell'istituzione, quell'impresa, eh, che può portare danni alla salute, danni all'ambiente, domani starò di molto zitto perché posso essere licenziato. E sapete, una persona senza stipendio, eh, la lingua se la morde molto volentieri. E chi se ne frega se moriranno dei bambini, delle famiglie, centinaia di persone, eccetera, eccetera. La rabbia fissare tantissimo, e fa ancora più rabbia il, il fatto che questo quest obbligo di fedeltà arrivi nei servizi pubblici. Questo per me è inaccettabile e in un contesto come questo di difesa della Costituzione. Tra l'altro nel giorno in cui partirà la multiutili qui a Firenze che ci stanno spacciando come una grande ricchezza per il territorio perché verrà cosa fa in borsa. Dopo i danni che abbiamo visto che la borsa fa sulle economie eh, nazionali, internazionali, noi toscani oggi siamo fieri di entrare in borsa i nostri servizi pubblici, quindi acqua, luce, gas, eccetera, eccetera, trasporti. E, e poi no, ecco, un'altra cosa per tutto là su come funzionano i giornali. Vi ho detto della mia esperienza di viaggio, fatto insieme a Beniamino tanti percorsi. E anni fa un, una testata locale fa un'inchiesta sulle periferie fiorentine. <ride> le difficoltà che ci sono nelle periferie fiorentine erano gli anni, i mesi successivi alla cacciata di Don Santoro perché aveva sposato, vi ricordate, una, una, una donna che era... Eh, prima, uomo, un altro uomo, c'era stata tutta la polemica. Lui era stato cacciato dal, dal cardinale. Questo giornale mi chiama, mi dice: Stiamo facendo un'inchiesta sulle periferie, domani parliamo delle piagge. Vorrei parlare con te, che le conosci bene, così ci racconti cosa c'è nel quartiere, che fermenti, che problemi, che difficoltà, che opportunità. Io, cavolo, vediamoci, ci si trova a un bar. Parliamo più di un'ora e mezzo, io gli racconto tutto, gli racconto della comunità delle piagge, ma anche delle altre associazioni, del ruolo delle case del popolo, dell'associazionismo, della difficoltà delle case popolari che stanno cadendo a pezzi, di tutti i problemi. Il giorno dopo esce un articolo, una pagina, scusate, dell'inchiesta, una pagina intera, su questo quotidiano locale, che racconta tutto quello che io avevo detto, oltre a altre cose, naturalmente. Senza mai citare né me, ma questo sarebbe relativo, ma soprattutto la comunità delle piagge, <ride> le piagge è abbastanza centrale nelle, nel raccattare un po' le sfide del quartiere. Quindi chiamo il mio collega e gli dico scusa Ciccio, ma eh, è successo qualcosa? Vedo che hai scritto le cose che ti ho detto io, ma hai totalmente tolto la fonte di queste informazioni. Eh no, scusami, sì lo so, però sai, il mio direttore la linea del direttore è stare col cardinale e non citare assolutamente Don Santoro e la sua esperienza. Che per me è anche corretto. Cioè, io sul mio giornale, un fascista, non lo farò mai parlare. Cioè, se la mia idea è questa qua, sono il direttore e lo farò. Ma non chiami me. Non chiami un rappresentante della comunità delle piagge che ti semplifica molto il lavoro, perché è uno dei pochi che ti può rappresentare per la situazione e poi cancelli quell'esperienza con me. E va bene. Eh, il potere del mainstream è evidente una notizia di qualche giorno fa eh, è finito l'effetto masterchef, masterchef e i ragazzi non vogliono più fare cuochi e quindi c'è cioè, il crollo negli istituti professionali alberghieri del 47% nelle iscrizioni in due o tre anni la signora una bischerata anche questa però ci rappresenta benissimo qual è il potere della televisione. Voi pensate solo un attimo se tutti i canali nazionali martellassero, invece delle minchiate con cui ci martellano ora, e qui si apre il tema dell'infodemia, cioè dell'opposto della censura. Noi abbiamo troppe informazioni e non ci salviamo da tutte queste informazioni. E poi però una soluzione c'è ed è un algoritmo, ed è un algoritmo che ognuno di noi si può fare, e poi alla fine ve lo dico. Pensate un po' il potere di parlare tutti i giorni su tutte le televisioni con un taglio adeguato, un linguaggio giusto, con un, tutto quello che volete, dei diritti delle persone, dei temi legati alla Costituzione, a partire dai diritti dei migranti che muoiono in mare. E io mi sento un polacco, stavo accanto ad Auschwitz in questi giorni perché continuo a vedere morire gente in mare, il mio governo le fa morire e io non so che cazzo fare, ve lo dico sinceramente. E apprezzo molto quelle navi che continuano a andare su e giù L'ultima oggi la mandano a Carrara, come porto sicuro. Ora è finita, è finito il mare italiano, la prossima sarà a Trieste, non so, ancora più lontano, e la prossima sarà in Norvegia, come porto sicuro. Io non so dove arriveremo noi a tollerare queste situazioni qua. Però l'effetto Masterchef tenetelo bene a mente. E questa cosa dell'infodemia è tremenda, dell'infantilizzazione e distrazione della gente, cioè... Io entro a casa di mia madre e mi sembro io a sette anni che guardavo la TV dei ragazzi giochini, giochini, giochini, gente che urla, che strilla e, e lei non prende psicofarmaci, piglia la televisione e, e l'informazione passa in quei pertugi fra una cosa e l'altra spesso con le stesse tecniche di disinformazione cioè, e io però no. Spezzano una la lancia a favore dei giornalisti. A questo punto sono caldo, mi da un calcio nel sedere e mi butta fuori da questa stanza, perché molto spesso, come diceva Beniamino, non è colpa dei giornalisti. C'è cioè, un sacco di giornalisti, brave persone, che hanno un posto di lavoro che al di là della linea editoriale sacrosanta, Santa, eccetera, e siamo d'accordo, ma è in mano solo a una parte del paese. Queste sono persone che litigano dentro le redazioni, si danno da fare fanno azioni fuori, come può essere in mio caso un binario, eccetera, eccetera, ma che non hanno assolutamente potere, perché anche il sindacato, l'ordine, sono istituzioni importantissime, ma che non vengono considerate minimamente da nessuno che conta, purtroppo, perché poi alla fine siamo noi iscritti, noi cittadini così, che alla fine davvero ci mettiamo sul divano e come feci l'8 gennaio scorso, mentre succedeva la cosa brasiliana, era guardarmi un film anch'io che va a farlo, insomma. Quindi questo è un problema. E il, il problema sono gli editori, sono i capi, sono gli interessi politici, sono gli interessi editoriali che possiedono le testate. Ciò ti dà un po' la colpa anche ai giornalisti, e dice, ma se i giornalisti sono lì, non, non è perché qualcuno li ha imbeccati gli dice cosa dire, è perché da soli sanno benissimo se vogliono fare carriera, stare in un certo binario, dentro il binario non fuori il binario e quindi alla fine insomma va bene così e credo che queste due, due cose si tengano, insomma queste due, due visioni e altra cosa rapidissima che mi è venuto in, mente in questi giorni, il caso Assange ok, conoscete tutti la questione e, e il caso Politovskaia la Politovskaia era l'Assange, diciamo così la giornalista russa uccisa da Putin. La politosca, per noi, è un'eroina, un giustamente. Assange lo stiamo condannando all'ergastolo a vita e in quella condizione che è, sarà un ergastolo anche molto breve perché temo che possa morire molto, in maniera molto rapida. Noi abbiamo un altro caso sul 41bis, che è di stretta attualità, il caso anarchico. Quando si dice anarchico sulla stampa, sembra che vada uccisa quella la persona, no? Oggi è uscita una notizia, eh, arrestati tre ragazzi che hanno devastato il presepe eh, nel giorno dell'Epifania in Luniciana e a quanto pare non sono stati gli anarchici, ma erano tre ragazzini che passano la vita, a parte la battuta. C'è Alfredo Cospito, che ha 41 bis, unico anarchico italiano a 41 bis, perché accusato eh, di... È accusato di mh, magari ce lo dici meglio se di di strage, ma perché potenzialmente avrebbe potuto fare una strage. Non l'ha fatta questa strage, è nessun ferito nemmeno. E però oggi lui è in sciopero della fame da settimane, oggi è caduto, è in serie rotelle, si è spaccato il naso, ma continua a stare al 41 bis. E in televisione, guardate il livello del dibattito, non solo il Ministero di Grazia e Giustizia, l'altro giorno. Ha eh, difficoltà che visita cospito, a parlare a radio non da delle condizioni di questo prigioniero, per chiamarlo così. E questo è inquietante perché tu hai un ministero, cioè il potere esecutivo, che dice a un giornalista: tu non puoi far parlare questa persona. E lo dice a una testata, a un'unica testata. Ma se l'avesse detto a, tutto, a tutte forse sarebbe stato peggio meglio, non lo so, però è, è gravissima questa cosa qua. Inutile dire che, collegandosi anche al discorso di prima, che il whistleblowing, cioè quell'attitudine di denunciare le cose che non vanno dentro la propria organizzazione, quello che ha fatto Assange, quello che ha fatto Antonini e ne pagano le conseguenze, è un fallimento, c'è una legge italiana con tutti i buchi e sempre meno dovete denuncia in maniera anonima questa roba qua. Vado verso la, la conclusione, vediamo se mi è rimasto, nei miei appunti volanti. un passaggio sulla pubblicità che è importantissima, perché credo che, che noi oggi leggiamo dei giornali, ma i giornali, direi giornali ormai è una cosa... Cioè, siamo, ormai sono poche centinaia di migliaia di copie, sono 60 mila di abitanti, le copie vendute, quindi nel sistema di informazione noi abbiamo... Eh, il peso della pubblicità che usa dei trucchetti, proviamo a vederne rapidissimamente tre o quattro. Ci sono gli inserti patinati di moda, prodotti di bellezza, orologi, automobili. Le trovate in tutti i quotidiani, cioè gli inserti cioè il giovedì, orologi, una volta al mese, le auto di lusso. Ecco, vedi sono inserti dove ci sono interessi palesi del, del, dell'industria dell'orologio, della, della moda, dell'automobile, dei farmaci, eccetera, eccetera. Ma le firme sono interne alle testate. Poi trovate lo stesso giornalista e firma che firma l'inserto pubblicitario e il giorno dopo firma l'articolo di Roma, eccetera, eccetera. Ci sono giornalistici che contengono pubblicità esplicita, creando i casi. Ricordate i biscotti di una nuova industria dolciaria che erano esauriti subito e tutti parlavano, addirittura un primo ministro fiorentino dell'epoca non trovava questi biscotti alla cioccolata era un dramma nazionale eh, però insomma attenzione quando si, si usa lo stesso nome di, di un'impresa in, in discorsi di questo tipo, no? poi magari se quella stessa impresa per caso è l'ilva di Taranto che certo non fa biscotti di cioccolata naturalmente prima di dire ha eh, inquinato mezza virgola, dobbiamo stare molto attenti poi ci sono ci sono pezzi abbinati alla, alla pagina pubblicitaria, non so, qui, qui c'è un esempio. Eh, Roberto Mancini, allenatore di, di, della, della Nazionale di Calcio, che è intervistato indossa il capo di, una, di uno stilista, e il giorno dopo c'è un'altra pagina questa volta di pubblicità con lo stesso capo, la stessa, lo stesso marchio, eccetera. È evidente che lì non hanno venduto solo la pagina il giorno dopo. Hanno venduto anche del giorno prima. E, e poi ci sono delle forme di resistenza. Fanpage, ad esempio, mentre faceva un'inchiesta su FAS in Veneto, ha denunciato che un'impresa gli ha offerto 300 euro per stare zitto e finire l'impresa lì. Lui è andato avanti, ha rinunciato ai soldi e ha detto che sta qua. Sta morendo la gente in Veneto. Insomma, poi, chissà anche il Toscano, lo la Repubblica il CDR ha scritto, eh, stiamo a, il CDR l'organo sindacale dei giornalisti, che scrive all'editore e gli dice Oh, che stai facendo? Stiamo a Repubblica, stiamo assistendo a un momento preoccupante di articoli, fra virgolette, ad opera della concessionaria di pubblicità, indistinguibili per un occhio distratto da quelli di Cronaca, avendo stessi caratteri e stessa formattazione. Altro caso, il sindacato del Corriere della Sera proclama vigileremo sul rapporto con il marketing e la pubblicità, strumenti vitali per la crescita del giornale, purché non ci sia l'invasione di campo che rischiano di portare il Corriere a diventare un brand da cannibalizzare a scapito dei contenuti di qualità. Perché poi ci si lamenta che non vendono i giornali, ma se tu mi dai acqua a velenare, perché io devo apreverarmi la tua fonte? No? Nessuno di noi andrebbe a una fontanella, che sa che l'acqua a velenare. L'ordine giornalisti del Lazio, Carlo è presidente nazionale, ha organizzato un corso di formazione su pubblicità e giornalismo. Il giornalista esperto di marketing, Daniele Chieffi, ha affermato nei giornali ci sono le doppie tariffe per la pubblicità tradizionale e per la pubblicità mascherata. Questo Daniele Chieffi non è stato relato da nessuno perché evidentemente se poi vai a correlare una verità del genere... Che andare davanti a un giudice e dimostrare il contrario. Magari vengono fuori borderonna, nascosti da qualche parte, con questo do doppio tariffario. Questa è la situazione oggi. Come uscirne? Una piccola pillola finale un po' più di ottimismo. Tanto coltivando lo spirito critico, ma se siete qui credo che insomma sia un po' scontato dirlo. E per combattere l'infodemia leggete meno notizie, leggetele meglio. Dedicate tempo a scegliere le fonti. E qui vengo sull'algoritmo fatto in casa a mano, no? L'algoritmo non è altro, che un insieme di procedure e regole. Mi viene da dire, forse il corpus giuridico di uno Stato è un algoritmone che ormai in Italia non funziona più, però è, è la stessa cosa, alla fine, un qualcosa è regola dei processi. Allora, se invece di andare a, sul telecomando a fare zapping, se invece di versi le cose arrivano su Facebook, su social... Seguendo gli algoritmi che hanno come primaria eh, impostazione quella di portare profitto a degli imprenditori, a delle imprese e non al benessere del cittadino al diritto di essere informato correttamente previsto dalla Costituzione. Beh, facciamoci questo algoritmo. Esistono degli aggregatori di fonti. Facebook è un aggregatore, no? Voi se vi iscrivete a Facebook avete una pagina vuota Iniziate ad aggregare amico X, amico Y, e amico Z, subito vi iniziano ad arrivare le informazioni dei vostri tre amici. Funziona così. Ecco, esistono dei software vuoti che hanno il pregio di mettere insieme le notizie di siti che voi vi scegliete. Ad esempio, io ormai lavoro, cioè mi informo attraverso questi feed aggregando via, via le fonti che trovo degne di questo nome a volte sono testate, soprattutto se piccole e tematiche, a volte sono singoli giornalisti. E vi faccio l'esempio, eh, che credo a te è molto caro, sui diritti dei carcerati e di chi vive la, la detenzione, e perché se voi seguite le, le agenzie stampa, dall'ANSA, eccetera, eccetera, la fonte primaria sui suicidi, sulle rivolte, su tutto ciò che avviene nelle carceri, e dei sindacati della polizia penitenziaria, che hanno sempre un punto di vista che conclude così. Si sono scannati, si sono suicidati, si sono ammazzati così, ma il problema è che ci pagate poco, ci dovete dare più soldi e dobbiamo essere di più e reprimere meglio. Stringi, stringi. Ci dovete lasciare mano libera dentro le carceri. e Oggi la notizia è che sono stati riammessi al lavoro i frutturatori, se posso dire così non incorrere in una perera da parte di qualcuno di Santa Maria Capoveto nel carcere e, <coughs> insomma invece io le notizie sul carcere me le scelgo e mi arrivano da un sito che si chiama osservatorio repressione che ha delle fonti di prima mano dal mondo acerario, da questo mondo qua che mette insieme informazioni che vengono dalle associazioni, dal volontariato che capite benissimo sono enti eh, non interessati, che sul tema hanno un interesse perlomeno molto inferiore rispetto a quello, e che perlomeno non è anomia. Quindi nel mio feed, si chiama così l'aggregatore, ci sta sul tema del carcere, l'osservatorio alla repressione, e su altri temi, altri siti. Sui temi della marginalità a Firenze, metto fuori binario, mi prendo le notizie di fuori binario, prendetelo il giornale, voglio eh? vedere... Bene, finisco e basta. no, Finisco così. Abbiamo un'altra cosa. Ma, ma di, finisco con questo monito: diffidate sempre dei giornalisti che si dichiarano superpartist su indipendenti. Perché già il decidere di scrivere su una cosa o meno, la scelta di un aggettivo, la scelta intervisto te piuttosto che te, vuol dire fare delle scelte per l'appunto. E quindi non può esserci un'oggettività. Il mio tempo è scaduto, me lo dicono tutti ci sono segnali non ci può essere mai un'oggettività eh, misurabile e, e concreta, no? Siamo tutti umani siamo tutti persone e dobbiamo però noi persone che, che chiediamo informazione cercare di arginarla e, e prendere quella che, che le possiamo migliore attaccando la testa, perché è possibile farlo ci sono tantissime fonti Usciamo dal mainstream e stiamo su, sulle cose che più la nostra portata. Grazie, grazie, grazie. Allora. Oh. Ma Penso, perché altrimenti non.